Ex Expo Vending Sud 2019 Abbiamo il piacere di avere Ottava edizione Abbiamo il piacere di avere nel nostro stand Il più grande giornalista del settore Il nostro mitico carissimo amico Fabio Russo Ciao Fabio come stai? Bene grazie Buongiorno e benvenuto anche tu Dinanzi ai microfoni di Vending TV eh, oramai è una consuetudine della quale non si può fare a meno se non vediamo Fabio da noi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona e un poco ci preoccupa eh beh, io cerco di essere presente sempre e comunque cercando di fare eh, un, un buon giornalismo documentando tutto o quasi quello che viene presentato nel corso delle fiere, delle manifestazioni di settore eh, non esserci significa appunto che c'è qualcosa che non va No, no, io piuttosto che su qualcosa che non va, perché non mi sembra che ci sia assolutamente niente che non va, anzi, a mio avviso questa è una fiera che è addirittura migliorata di un anno in anno, devo dire che all'inizio era per noi una, una questione solamente per salutare amici e clienti in un mercato come la Sicilia e come il resto del Sud Italia che per noi è molto importante, però mano a mano poi ho visto prendere sempre più forma ed arricchirsi sia in termini numerici che anche in termini di allestimento, quindi in ogni caso molto più godibile, una fiera che comunque rimane un'incomabile iniziativa dell'imprenditoria meridionale. E a te che vivi tutte quante le fiere, questa fiera che cosa ti sembra? Piccola, concentrata, ma perfettamente in linea con quelle che sono eh, le linee guida, scusami il, il bisticcio di parole, del vending, perché eh, per quanto sia quasi esclusivamente locale, ci sono tutti i brand italiani, i più grossi brand italiani che vengono a presentare i propri prodotti o le loro novità del momento eh, incontrando personalmente i tanti player che provengono certamente da tutta la Sicilia, certamente anche dalla Calabria ma anche un po' dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Campania. Ma guarda, non ti nascondo che ho visto anche qualche amico settentrionale qua, eh, eh, devo eh, dire, è eh, un grandissimo piacere l'ho incontrato, ci siamo salutati, voglio dire, questo comunque è un argomento molto interessante, cioè eh, il Sud Italia non è piccolo, eh, rappresenta per il vending, per il monoporzionato e per il vending tradizionale, numeri significativi e molto importanti, non siamo la Lombardia ma insomma voglio dire siamo delle bellissime regioni molto molto molto attive e in termini di consumo e anche in termini di produzione ma tu vedi qua quante bellissime autorefazioni oltre la nostra chiaramente che ci sono attive e a qualche collega ho fatto pure complimenti perché devo dire vedo qualcuno che è veramente in gamba e che è, secondo me è veramente un eccellente futuro è un buon risultato in tazza quello che sono riuscito a scoprire anche io per me per la verità non era tanto una scoperta perché poi eh, nel corso delle, delle manifestazioni e delle ultime edizioni di Expo Men in Sud sono riuscito a, ad assaggiare volta per volta il caffè dei tanti addetti ai lavori delle, to delle altre torrefazioni che sono qui e devo dire il, anche la, la la qualità del prodotto estratto è cresciuta, è cresciuta moltissimo. Bene, bene, bene. Non vi tediamo ulteriormente. Complimenti al nostro giornalista preferito. Abbiamo il nostro direttore Fulvio Di Santo che adesso lo coinvolgiamo, scusa, se può venire qua per... No, no, no, venga, venga, venga. cedo perché abbiamo deciso di fare la contro intervista, scusa, alle spalle della alla telecamera in modo tale ho finito io la mia intervista al nostro giornalista preferito e adesso inizia Fulvio Di Santo prego Fulvio. Insomma, come, come, come buongiorno a tutti buongiorno a tutti siccome sì. non c'è abbiamo un giornalista sì. di peso sicuramente sì. un grosso, sì. un grosso, che un ha grosso, il polso sì. eh, del mercato e dell'evoluzione del mercato posso chiedere a Fabio in effetti le nostre aziende che sono appunto Caffè Borbone, SRL la dds srl come lui le vede in prospettiva eh, sul mercato che segue direi sia fisicamente sia attraverso i media a tutto tondo e direi manco solo un mercato riferito all'italia ma direi globalizzato a livello almeno europeo o mondiale beh ci sono due esami da fare quello relativo al, all'azienda dds e quello relativo all'azienda Caffè Borbone SRL nel caso di DDS l'ho vista crescere, l'ho vista in fase di start up e crescere anno dopo anno con eh, una, una crescita lenta ma progressiva e costante oggi devo dire che è tra le aziende se non l'azienda leader tra quelle che producono e vendono macchine da caffè per il segmento retail, home, vending. Mentre per quanto riguarda eh, Caffè Borbone, anche in quel caso lo, è un'azienda che io ho visto nascere crescere fin da, dal 1992, eh, sono stati fatti passi da gigante soprattutto negli ultimi dieci anni non posso che ovviamente esserne contento perché eh, ho sempre avuto grande stima e rispetto per l'uomo e l'imprenditore eh, oggi attraverso anche una serie di, di scelte fatte negli ultimi 4-5 anni si avvia ad essere eh, uno tra i una tra le più grandi eh, imprese di torrefazione in Italia che è insomma, un, un grandissimo risultato considerando il breve periodo eh, avuto a disposizione per la crescita. È di fatto Però, una, una che esiste se mi permetti eh, bene riconoscere i meriti del dottor Renda, ma non evidenziare i meriti non solo del sottoscritto ma di tutta la forza commerciale storica di questa azienda è una piccola pecca, cioè ti vedo molto più bravo come presentatore se la canta e se la suona da solo eh, eh, molto dire. meno, molto meno pessimi, nelle pessimi. analisi eccetera voglio dire questo Beh, no, att passato, a attenzione io devo, io devo riconoscere che insomma, ho visto il breve tempo a disposizione mm. e non ho parlato certamente della forza vendita e ho di chi ha fatto le strategie per okay. eh, dirigere la forza vendita la le aziende sono fatte da uomini ok allora io ti fermo facciamo una cosa eh, abbiamo fatto eh, questa controintervista adesso spostiamoci ti do a te invece il microfono e incominciamo un attimo a partire per i contenuti fieristici. innanzitutto lo ribadisco ogni volta che ci vediamo essere presenti in questa fiera che tra l'altro ritornando sulla vecchia location la vedo decisamente molto più eh, entusiasmante, eh, molto più ricca di visitatori, molto più eh, attenzionata da parte dei, eh, delle aziende che, che ne fanno parte, cioè la qualità dello stand, l'attenzione sulla presentazione dei prodotti e quant'altro. Ovviamente eh, il, il territorio Sicilia per noi rappresenta un'area importantissima Sviluppiamo un fatturato che va ben oltre i 30 milioni di euro all'anno tra tutte e due le aziende e ehm, abbiamo, eh, oltre a questo risultato, che se vogliamo un po' è numerico-matematico, abbiamo un risultato di rapporti storici affezionati che ci legano da almeno 20 anni. Eh, detto questo, continueremo e anzi, la speranza per quanto riguarda sia l'azienda Caffè Borbone che DDS è quella che nel prossimo, nella prossima edizione porteremo ulteriori novità importanti, sicuramente per quanto riguarda il comparto DDS questa sarà l'ultima fiera eh, non in Sicilia ma di quelle dove partecipiamo eh, senza l'evento che da tempo ti parlo no? di portare una macchina a cialda perché il nostro cavallo di battaglia è e resterà il mondo della cialda, come vedi abbiamo sempre più scemato degli interessi sul FAP di diversa natura, invece abbiamo arricchito la gamma delle macchine Oreca perché crediamo molto in questo settore, ma per settembre porteremo sul mercato e questa volta lo dico Fortunatamente senza, non dico aver smentite, ma dando la certezza della data per poi essere presentata all'OS in modo ufficiale una macchina che appunto avrà dei contenuti molto più logici in termini di estetica e dei layout e anche su alcuni aspetti tecnici sarà una macchina molto innovativa. Fulvio, allora io intanto ti ringrazio, riprendo lo scettro, riprendo il comando di questa intervista perché nel frattempo era iniziata un po' come un gioco con Massimo Renda che nel frattempo si è accomodato, io sto richiamando in campo, vieni qui, vieni qui, vieni qui vieni qui mettetemi al centro, prima mi avete messo al centro come si dice in gergo, nel senso che proprio eh, era uno scherzo, ma in realtà poi stavano girando davvero con la telecamera, io ne ho approfittato, ho detto ci, ci sto al gioco, facciamolo questo gioco delle interviste, ma ora nel frattempo l'abbiamo ripresa sul serio e, e allora intanto desidero ringraziare per la collaborazione sia Fulvio di San, grazie a te e eh, Massimo Renda, beh diciamo andando a... a sì, al ritroso perché io ho un ricordo molto ben preciso di un'intervista che abbiamo fatto in questa location, in questo giorno, ma è nella stessa fiera, molto ben anni otto anni fa, eh, Expo Venice Sud 2011, dove eravamo così come siamo ora tutti e tre, nello stesso angolo dello stand a parlare di quello che sarebbe successo poi nei, nei, nei mesi successivi. È successo tanto Massimo, è successo tanto Fulvio, siete cresciuti moltissimo e avete decuplicato l'operatività, eh, il fatturato, la capillarità con cui siete andati a servire il territorio. Da parte mia davvero un grande, bravissimi, chapeau. Grazie, grazie a te perché sei onnipresente, ma ancor più tutto questo risultato che dicevi ma che a mio avviso deve essere visto come veramente un ulteriore trampolino di lancio. Io la auguro è quello che fra otto anni siamo tutti e tre qui a eventualmente ribadire il successo sia nostro ma ancor più, il nostro successo passa sulla crescita dei nostri clienti perciò la soddisfazione loro è anche la nostra perciò l'augurio è che fra otto anni siamo qui, casomai a intervistarti eh, grazie, sarebbe davvero un onore Massimo grazie anche a te eh, grazie Fabio grazie a tutti, se posso aggiungere solamente un elemento a questa intervista, alla domanda iniziale la differenza Dopo otto anni la differenza in termini, come ti dicevo prima, di struttura, di organizzazione, di presenza di tantissimi colleghi, di tantissimi operatori è nettissima. Quello che è rimasto assolutamente invariato invece è il rapporto che ci lega interpersonale con i clienti, con gli operatori, il calore che riserva alla nostra azienda, alla nostra organizzazione ogni volta la regione siciliana. Ancora una volta ribadisco, per noi strategica molto importante ma che mi permetto di aggiungere va oltre i semplici numeri, il nostro è un rapporto radicato tantissimo in questa zona qua eh? ed è una grande soddisfazione oltre che la crescita, il fatto che vedere che in realtà insieme a noi è cresciuto tutto quanto il mercato è più o meno con la soddisfazione di tutti quanti, è tangibile, ogni interlocutore ti manifesta amicizia, affetto e calore sì e ti rendi conto che in realtà siamo sulla stessa barca il nostro è un mercato preziosissimo va salvaguardato da tutti quanti noi per i bene di tutti quanti grazie Massimo, grazie Fulvio grazie a voi e a tutti quelli che seguono VenninTV e Venninnews.it amici, noi continuiamo è stata un po' lunghetta ma ce l'abbiamo fatta